Ciao e benvenuti in un nuovo video Allora, ho voluto unire assieme oggi questi due pacchetti che mi hanno inviato perché pensavo che fossero più o meno simili come prodotto Allora, io partirei da questo di Neve Cosmetics che ovviamente è un pacchetto PR dove, ed è anche senza spoilerarmelo troppo sapevo, cioè se ne parlo tutti la nuovo scusate un attimo un cane che passa va bene. Il nuovo co eh, correttore ristretto, eccolo qui, ed è questo prodotto qui. Poi mi hanno mandato anche le altre cose, ma le vedremo dopo. Questo è il correttore ristretto che è, è con eh, coffee oil, ok, per quello è super. Eh, come si può dire? Allora, forse prima dovrei prepararmi un attimo a dire le cose. Comunque è super concentrato ed è con olio di caffè ed è oltretutto va bene sia per il contorno occhi sia per le imperfezioni, ma lo scopriremo subito. 2 ml di prodotto, Scusatemi, ma la confezione è stupenda. Questo è il colore medium, speriamo che la ragazza ci abbiano preso. Tiriamo sulle maniche perché se non vorrei macchiarmi e andiamo a vedere. Non sa so di caffè se ve lo state chiedendo, wow! Quando hanno letto super concentrato! Guardate qui! Faccio qualcosa di più piccolo! Ora capisco perché una confezione così piccola, è super concentrato, cioè è molto cremoso, guardate come si stende, molto cremoso, quindi ne basta davvero una puntina da picchiettare. Comunque il colore medium che hanno scelto va bene. È molto cremoso. Fissatelo con la cipria. Soprattutto nel contorno occhi. Ma la coprenza c'è. Mi piace. Mi piace. Devo dire che mi piace davvero. Magari dovevo prepararmi prima. Per rimuoverlo eh, il colore medium su di me è perfetto lo proverò meglio ma per adesso dico molto cremoso come l'ho già detto molto cremoso ecco lo dico ancora molto cremoso ma allo stesso tempo super pigmentato dopo lo proveremo meglio poi ho visto che mi hanno mandato queste due eh, matite pastello che però pastello casual e line ah una matita occhi e una matita rossetto ok che non credo che faccia una parte della nuova collezione, però matita occhi si chiama, se troverò mai il nome amigdala amigdala è questa qui che bella, è un marrone classico marrone ok senza niente di particolare e la matita invece pastello si chiama eh, closing time si sì, sono asciutta molto bella quasi preferisco la matita pastello alla matita occhi certo che quella occhi è diversa come texture tutto diverso ma intanto grazie ai ragazzi di neve perché le novità sono sempre più che apprezzate e anche questi pensierini sapete che le matite marroni le amo ora spostiamo tutto un secondo perché andiamo all'altra novità e qui sono stata super super super contenta perché è la prima volta che mi inviano qualcosa Nabla, ebbene sì, e ho dovuto togliere un po' di dati personali perché c'erano più etichette che altro. Molto bella la confezione, c'è proprio c'è talmente tanta di quella carta all'interno che e anche qui correttore. sì infatti è uscito il nuovo Regeneration ed è Ultra Lifting Creamy Concealer un correttore super cremoso che al stesso tempo dà luminosità al contornocchi quindi perfetto per borse ed occhiaie c'è per tutti gli incarnati come Mr. Daniel ed è il realizzatore di The Nabla ah, però dopo ho aperto il pack e ho detto ma qui c'è dell'altro e allora ho detto super allora il Regeneration è questo il colore è cream beige ed è questa la novità fatto così. E vi dico che è pesante. E il colore, magari, sarebbe bello da sapere. Ah, L'ho appena detto, che stupida è fatto a spugnetta. Non voglio prelevarne troppo, ma deve uscire. Comunque vi fare solo a vedere c'è cioè. la ricerca proprio del... Quando me ne accorgo? Quando esce? Eccolo, perché si sta colorando la spugnetta. non è il metodo che preferisco di applicazione perché devo, devo pulire la spugnetta non lo trovo molto igienico però nello stesso tempo è perfetta è proprio, ha proprio la forma perfetta per andare a applicare il prodotto nei contornocchi o nelle punte ok andiamo a vederlo qui il colore è perfetto per me questo rispetto a neve ha una formula molto più secca si stende bene, si modula bene e credo anche in questo caso che il colore sia perfetto stesso tempo ho trovato il close up concealer che è il correttore super parlato anche in questo caso cream beige quindi penso che abbiano proprio capito che è il mio colore altro tipo di correttore ma un po' più chiaro nello stesso tempo ed è super parlato e super buono molto più cremoso come potete vedere ma basta poco prodotto ed si stende molto bene cioè diventa quasi invisibile cioè proprio il primo regeneration ragazzi adesso lo proverò ma sulla pelle non si sente l'altro anche, sono correttori davvero molto una marcia in più una marcia in più, ce l'hanno sempre oltre al packaging, che è sempre qualcosa di spettacolare a mio avviso ma ora veniamo all'ultimo prodotto che ho visto, e secondo me hanno visto gli swatch degli altri Nabla Cutie Palette questa è la Nude, che se non sbaglio è una delle prime uscite, che che non ho, ho sempre snobbato e non ho mai valutato più di tanto, non glielo neanche chiesta, proprio perché ha dei colori particolari, si devono essere accorti che è l'unica che mi manca, no, me ne mancano delle altre, non è vero, Moonlight, Seducer, e Latex Nude, Nude, ma con un qualcosa in più. No Dubs, senza dubbi. Glorious. E l'ultimo è Plastic. Che vogliamo parlarne? E questa è la palette. Non l'ho mai eh, valutata più di tanto per il fatto che sono colori portabili, classici, però particolari, cioè, è inutile, non sbagliano un colpo, non sbagliano mai un colpo e la palette è fantastica. Quindi io ringrazio sia i ragazzi di Neve perché ad ogni uscita sono sempre lì, sono, ci sono sempre. E poi anche Nabla perché finalmente si è accorta di me. E <ride> ehm, normalmente i prodotti di Nabla mi venivano inviati da Sephora e da Pinalli, Pinalli soprattutto. Si vede che Nabla si è accorta di ma possiamo mandarglieli anche noi direttamente e certo, è certo anche perché così vi, vi faccio vedere le collezioni nuove perché trovo che, che non sbagliano un colpo almeno per adesso ho trovato prodotti che non hanno sbagliato un colpo oppure che sentendo il team Nabla ed alcuni, ad esempio il fondotinta se non sbaglio o la crema è un fondotinta o una crema colorata l'ultima che ho uscita, che mi ha detto guarda non è adatta per la pelle mista, grassa soprattutto in estate io ho detto è eh ok io non lo voglio <ride> perché era super comfort è super idratante è molto elastico sulla pelle ma molto e quindi sono anche sinceri quindi è difficile che uno dica um, come, si, come si dice che faccia una recensione negativa o dica non mi piace quel prodotto perché sono loro a dirti se va bene per te o no in primis quindi fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti se li avete provati, se vi intrigano, se vi ispirano io ne, mi piacciono tanto soprattutto i correttori di Nabla ve lo dico subito, sì mi piacciono un sacco adesso non ho provato un nuovo Regeneration ma il close up che è questo secondo me ce l'avevo in un altro colore io però top, semplicemente top